Allora, oh! <coughs> rispetto a più di un'ora fa e eh, 600 metri di dislivello, sembra un altro giorno, eh, condizioni meteo completamente diverse, quelle che ho trovato stamattina quando sono partito. Effettivamente, metterò questa parte del video all'inizio del video che farò ahia, su youtube che caricherò su youtube della situazione sotto taglia i 309 perché? perché mi è andata bene che per sbaglio mi sono portata dietro questa giacchina ho detto tanto non mi serve c'ho un antivento leggero mi basta quello per sbaglio ho portato i guanti non servono i guanti, si sta bene. Qui ci saranno 16-17 gradi, poco ventoso. Eh, no, servono. C'erano degli indizi che da geologo dovevo leggere attentamente. Tutto il crinale a confine con l'emilia, eh, Emilia Liguria e Emilia Toscana eh, ha una bella coltre nuvolosa, quindi vuol dire che abbiamo aria, abbiamo correnti cariche d'umidità che salendo e arrivando lungo la linea di crinale condensano e fanno nubi, poi sono anche fredde perché su era meno 3.7 ma leggero di poco, con grande gioia. È tutta cosa che si impara e si mette nel bagaglio dell'esperienza che non è altro che una somma d'errore. L'attivazione è stata fatta, mi dispiace che volevo fare anche la banda dei 20 metri ma ho terminato sia per il freddo ma anche perché in 40 metri incominciavano i soliti simpaticoni con i modi digitali e allora basta. Adesso cerco di riprendermi un attimo, metto in moto il trattore e vado a trovare un posto per mangiare che eh, sono quasi le 2. 73, da Italia Azul 4, Victor Quebec Sierra. Vinco quasi sempre. È quasi che mi frega, frega l'avete capito? Ecco. Ciao. Allora, buongiorno da Italia Azzurro 4, Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega parcheggiato il trattore località Monti e saliamo verso cimasotta a Monte Pelti piano piano dunque, oimela grosso modo siamo a metà strada già fatto i primi 250 metri di dislivello su due chilometri e c'è caldo però la strada è sempre in salita e sorprende per la stagione perché sostanzialmente oltre la metà di febbraio qui non c'è più di neve e siamo siamo circa 1200 appena sopra 1200 metri di quota è vero che è esposto a sud ma un po di neve dovrebbe esserci ok siamo arrivati sul crinale gli ultimi 200 metri lassù c'è un po di neve però è, è patocca le temperature sono, sono sopra lo zero c'è anche il caso che su questa nebbia anche ci credo poco eh allora, ormai ci siamo, che ci sarà Claudio preoccupato. Ok, siamo in cima. Questa è la croce del Monte Pelpi. E mi metto. Si vede, si, metto lì dove c'è quella pianta che mi ripari un po' dal vento. Allora, ok, mi sono messo leggermente sotto la vetta. Mi piacerebbe sapere che cazzo riprendo così, vabbè. forse meglio dicevo sono messo appena sotto la vetta e cerchiamo così e così mettiamo l'antenna cerchiamo un po' una frequenza mediamente libera frequenza in uso frequenza in uso? la frequenza in uso sicusota sì, sicusota sì, sicusota sì, italy zulu for victor quebec sierra italy zulu for victor quebec sierra sicusota sì, allora imola imo, Bologna avanti sì, grazie buongiorno italia davvero italia bravo 4, Pupu Sierra 57 India, Lima, Foxtrot Buongiorno, Sierra 5, 7 India, Lima, Foxtrot 5, 9, QSL Oscar, Echo 5, Hotel, Whiskey, November Oscar, November 4, Charlie, Bravo Oscar, Don't 4, Charlie, Bravo Alexander, over Oscar, Ivo, Napoli Sì, Sì, Roger Italia Kilo 2 India Lima Hotel 59 QSLia Udine 4 Oscar Sierra 3 Italia Udine 4 Oscar Sierra X3 QSL 9 Alfa 7 Papa Papa Mike Roger 9 Alfa 7 Papa Papa Mike 59 QSL Met to Summit Over Roger, Italia, Norvegia 3, Alfa, Delta, Florida, 59, referenza Italia Eco Romeo, 3-0-9, QSL? Sì, QSL, anche per te, 59 9 qua in alto adice, Italy, Alfa, Alfa, 1-4-9, Italy, Alfa, 1-4-9, grazie. Roger, Roger, ricevo Italy, Alfa, Alfa, 1-4-9, grazie, ciao. Ciao, ciao. 1, Giulia, Kilo Hotel Roger Italia Zulu 1 Juliet Kilo Hotel 59 più eh? più Italia Kilo 2 Como Napoli Como Italia Kilo 2 Como Napoli Como QSL QSL QSL 59 59 QSL Oscar eco 6 Sierra Tango Delta 59 you report thank you my friend 73 5 -5, Juliet, Lima Foxtrot Allora attenzione stazione Italia Zulu 5 Juliet Lima Foxtrot 59 più QSL QSL Ciao grazie del 5 più anche per te 5 più più più più che segnale questa mattina 4 Oscar Mike Delta avanti Italia Zulu 5, 5, 5 Charlie Mike Charlie sierra, Delta, Delta, Delta. sierra Papa 6 Kilo Eco Papa Roger 78 settembre Franz Oskar Risconto Delta Francia, Oscar. ok Italia Zulu 8 scusa mi sono messi i guanti avanti Italia Zulu 8 Italia Zulu 8 Delta Francia Oscar Domodossola, Firenze, Ontario Italia Sardegna 0 Sierra Novembre eco. Italia Uniform 6 Oscar Lima Mike Italia Uniform 6 Oscar Lima Mike 5-9 Papa Victor Zulu avanti. Buongiorno Italia Uniform 0, Papa Victor Zulu Roger Italia Uniform 0, Papa Victor Zulu, 59, QSL. Italia Uniform 1, Quebec, Quebec, Italia Whisky 3, Alfa Golf Ontario. Roger Italia Whisky 3 Alpha Golf Ontario 59 QSL. E... Europa, Europa in the call Italia, Norvegia 3, Parigi, Europa, Europa Italia, Norvegia 3, Papa, ECO, ECO Roger, Italia, Norvegia 3, Papa, ECO, ECO, 5-9, QSL eh, Mike, India, India, QRP, avanti Italia Zulu-0, Milano, Italia, Italia, QRP 59 per provincia di Roma. Allora si ho copiato bene, Italia Zulu-0, Mike Italia-Italia, QSL. Sì, QSL, 73, ti ringrazio, buona attivazione. Ciao 73, QRZ. Italia, Norvegia 3, November, Julian, Bravo. Ita Forse, data, allora stazione QRP, avanti. Allora sento una stazione QRP, vediamo di tirarti fuori, avanti. Allora Italia Zulu 1 Papa Mike Sierra, corretto? Ok, Italia 1, Papa, Michael, Sierra, 5-5, 5-6, tuo rapporto, eh, quando sparisce un pochettino il QRM entri, eh, passi. Ti ringrazio, eh, attivazione sotto Italia, EcoRomeo 309, grazie ancora e buon fine settimana.